e benvenuti a un nuovo video. Allora, nel video di oggi mettiamo a test e ve ne parlo bene con eh, tutto il test, eh, alcuni dei mascara più eh, parlati, chiacchierati e anche costosi del periodo. Abbiamo il Mac Stock, poi eh, di Diego Dalla Palma My Happy Toy, questi mascara sono sempre... <ride> non commentiamo, poi Mulak, Maleducata by Achille Lauro, il Pupa Vamp Forever e per ultimo il Clio Makeup 360 Flip Iniziamo con il parlarvene, come sempre foglia mano per dirvi i prezzi e par partiamo Allora partiamo dal MAC Stock, che è il nuovo mascara della MAC che si riconosce da questo pack molto particolare e dall'applicatore che adesso vi mostro ecco qui interamente in setole sintetiche parte largo e poi va più piccolino in teoria dovrebbe essere abbastanza comodo ma se lo pulisco bene e ve lo mostro vedete che sono setole corte e tutte sintetiche tutte quante dentini sintetici questi piccoli dentini sono rigidi e durante l'applicazione si sentono tutti, cioè si sentono, grattano l'occhio, danno un po' fastidio. Alla fine l'unica è applicarlo in orizzontale, ma ho fatto vedere anche la clip con l'applicazione, e un po' mh, si perde questo effetto volumizzante. Allora 33 euro di mascara, adesso clip, così vedete anche l'applicazione. <musica> Allora, avete visto anche voi, è un mascara che mi aspettavo un risultato diverso, invece è un risultato molto naturale e bisogna fare davvero diverse applicazioni perché si veda bene. A me piacciono i mascara con un effetto che si noti, che si veda e che c'è il mascara. Sì, ok, ma se facciamo 3-4 applicazioni diventa troppo pesante. Ho provato a farne comunque per capire che c'è un difetto di questa formula, ho cercato di farne anche due arrivare a due ma il difetto c'è lo stesso durante il giorno si sgretola se cioè pensavo che fosse un problema perché facendone tante ci fosse tanto prodotto ma anche con una due si sgretola durante il giorno e quindi ci troviamo i pezzetti sotto cosa minima è eh? assolutamente cosa minima però ci sono da una mascara 33 euro oltretutto di un marchio come mac non me lo sarei aspettata e invece è così, ma noi andiamo avanti e andiamo avanti con Diego Dalla Palma My Happy Toy, che è questo che vedete anche voi, che è, una for è un è formato un po' ingombrante da tenere in borsetta, sicuramente un po' ingombrante ma carino, molto carino sicuramente allora, eh, mh, allora tutto tutto 13 ml, euro. ok, vi mostro l'applicatore che è particolare perché che ci vuole pulire bene per mostrarvelo Eccolo qua, allora è in le sintetiche ma con una leggera la vedete qui, curvetta ok? ha una curvettina piccola qui dove le setole partono rade e poi dopo si allargano qui sono più strette e poi qua sono più lunghe quindi andrebbe ad acchiappare bene tutte le ciglia Settole sintetiche ma belle morbide a differenza di quelle di prima quindi ed è, è comodo la parte curva io la utilizzo per alzare le ciglia e con l'altra invece andare nella in fatto concavo ed è sotto l'occhio allora è un effetto una texture che ci vogliono un po' di passate due, tre, perché si veda bene però l'effetto c'è e uh, queste setoline non danno fastidio spingono bene sulle ciglia le tengono in forma e restano ferme lì in colore si vede l'effetto finale è bello si vede ed è con non tantissime passate tre, tre almeno ci vogliono Diciamo che non è da borsetta, perché non ci sta, <ride> con questo abbiamo finito una trusse. Cioè, scusate, prendo questa trousse, già con questo ed abbiamo completato la trousse, ecco, per capirci. Ingombrante, ma mh, mi piace, cioè, e mi è piaciuto l'effetto. Durante il giorno non si sgretola, non perde i pezzetti, non ne fa grumi, si strucca bene con uno struccante oleoso o un burro. Io non utilizzo i, de... i bifasi, tendo a non utilizzarli, non mi piacciono. Ma con un burro o un oleoso si strucca bene. Per me fa il suo lavoro. Molto meglio che alte mascara che abbiamo visto prima. Ma andiamo avanti. E andiamo avanti con Mulak, maleducata, in collaborazione con Achille Lauro. Mi piace il pack perché è interamente... In lucido metallizzato la confezione è un 12 ml lo sto leggendo e viene 19,90 euro allora questo è il mascara eh, lo sto sempre pulendo perché così dalla luce vedete meglio le setole è bello allungante bello cicciotto e ha la particolarità ecco così ancora meglio di queste setole un po sembra a che ruotano quindi va ad acchiapparle davvero tutte tutte le ciglia vedete che si vede un po l'effetto di questo ruotare quindi ruotando il l'applicatore va proprio ad acchiapparle ed allungarle tutte allora volevo farvi vedere anche la formula ecco qua perché vedete che è un po' pastosa e infatti inizialmente non riuscivo a lavorarla perché era davvero pastosa poi ho detto la, ed è, lasciamolo lì un attimo perché è davvero troppo troppo, ed è, guardando anche perché volevo capire cosa aveva questo mascara ho guardato anche le stories della co creatrice che comunque eh, mulak ed eh, ho guardato la sindina Cindy e anche lei che è la creatrice consigliava di lasciarlo un po cioè una volta che ha preso un po d'aria lasciarlo stare un po io l'ho lasciato stare un paio di settimane poi l'ho ripreso ma sapete che era davvero meglio? io non ho capito cosa però era più morbido più malleabile ed è una volta applicato, cioè lo applicavi bene sulle ciglia, non era così pastoso perché sennò creava grumi o si univa. Queste setole tutte così unite, effettivamente ha tante setole, quindi è giusto che sia più corposo, più fluido, non è... tutte queste setole non avrebbero lasciato il prodotto, l'avrebbero trattenuto. Così invece si attaccano bene alle ciglia e danno proprio volume e lunghezza ad ogni passata, ma comunque adesso vedete la clip mm Proprio. Ogni passata fa uno strato e si vede, si vede la differenza, si vede la differenza dal prima e dopo, si vede la differenza di volume, di lunghezza, bello nero e quindi si vede anche subito con una o due passate, si vede subito la differenza. Non credevo, perché era stato chiacchierato dicendo che non, è, non valeva, apritelo un paio di volte, lo provate, non vi trovate, lasciatelo lì, due o tre settimane lo riprendete no ma davvero, cioè le, e comunque le va consigliato anche lei di fare così probabilmente questa formula perché ha ad esempio dentro degli attivi idratanti per le ciglia quindi le va anche a nutrire durante l'uso potrebbe essere quello, però in questo modo funziona e funziona egregiamente mi è piaciuto come mascara, ha funzionato bene durante il giorno resta lì, non si sgretola e si rimuove con un olio o un burro è bello resistente anche se non è waterproof ed è, il bifasico fa davvero tanta fatica quindi meglio un olio o un burro o un bifasico, un cotonino ben imbevuto e lo tenete in posa eh, per un po' dopodiché funziona bello, bel prodotto, complimenti perché mi è davvero piaciuto, ma andiamo avanti allora andiamo al Clio Makeup 360 Flip, mascara molto chiacchierato che ho voluto provare 15 ml 17,50 euro. Questo è il mascara, ma la particolarità è tutta nell'applicatore che effettivamente, devo dirlo, è particolare, non è così innovativo, come dicono perché io di altri applicatori così ne ho visti. Però è particolare cioè è fatto a. Cioè, ruota provate a guardare allora parte sempre con questo effetto spirale ma parte sottile cioè parte largo si stringe poi si allarga sempre con questo effetto spirale che è particolare la formula è abbastanza corposa in modo che vada a rilasciare abbastanza prodotto ma così, con questo applicatore è impossibile non sporcarsi, cioè io ne ho fatte tante d'applicazioni, applicazioni, l'ho provato in tanti modi, ma è impossibile non sporcarsi, è vero, dopo basta pulire, cioè pulire mascara è una cosa semplicissima, e una volta asciutto non macchia assolutamente, ma è cioè, da applicare veloce è impossibile perché devi, è una mascara da lavorare, quindi se e se vuole applicare ci vuole pazienza, però il risultato lo fa. Vediamolo dalla clip. ha un bel effetto volume si vede il colore però bisogna fare diverse passate perché ha un effetto un po' naturale sul colore però da lunghezza c'è e resta anche durante il giorno quindi non è di quelli che anche se si fanno diverse passate tende ad ammosciarsi le ciglia durante il giorno sto parlando chissà che ciglia mascara con le ciglia e le, non tende ad ammosciarsi durante il giorno quindi resta bello allungato e si vede si rimuove con uno struccante bifasico ed è oleoso, un burro, con qualunque cosa, non è extra resistente, ma durante il giorno non c'è moscia, non crea quei pezzetti che si vanno a sgretolare, dura, però non è un mascara da tutti i giorni, cioè ci vuole pazienza, io l'ho provato in tanti modi con, con... Con tutte e due le mani per vedere applicato su una passata due tre, in ogni caso mi vado a macchiare la palpebra è proprio impossibile non farlo. Poi il tempo che si asciuga eh, o, si, o si leva o ci cioè si passa l'ombretto sopra, risultato a posto, però se vogliamo fare un colpo prima di andare a lavorare, non è mascara adatto. Mi sarei aspettata qualcosa di più, però il risultato c'è effettivamente. Questo applicatore particolare effettivamente è particolare, quindi quello che dice lo mantiene, assolutamente. Ed ora, mentre metto via questo, noi andiamo con l'ultimo mascara, che è questo di Pupa Vamp Forever. Allora, faccio una premessa velocissima. A me i mascara della Pupa non sono mai piaciuti. Non tanto perché per il, per il prodotto, che adesso vi parlo anche di questo. Si è ucciso il mascara per il prodotto, perché funziona, ma perché una volta aperto mi si asciuga in pochissimi giorni. Cioè, e lo, Non è un fatto del mascara, perché con da, tanti diversi mascara della pupa fa lo stesso effetto. Quindi, boh, non ho capito. Ma adesso parliamo di questo. Allora, vi faccio vedere l'applicatore. Intanto 9 ml 18,50 euro. Questo è un effetto volume e lunghezza classica clessidra e la formula è molto corposa se riesco a recuperare qualcosa qualcosina perché come vi ho detto questo 10 giorni ed era finito 10 giorni di utilizzo ed era finito quindi valutate voi il prezzo se lo usate tutti i giorni in 10 giorni è finito <ride> e sono 18,50 euro però clip che vedete come si applica visto anche voi avrà tutti questi contro ma è, è bello corposo acchiappa bene le ciglia si fanno queste passate si stratifica e si vede il risultato cioè si vede la differenza si vede davvero molto si vede un bel effetto a me piace molto sicuramente eh, dura tutto il giorno non si sgretola non eh, si affloscia si rimuove con eh, un olio o un burro sicuramente ottimo effetto anche il pack a me piace molto però se lo devo usare tutti i giorni e io il mascara lo uso tutti i giorni. Questo in 8-10 giorni è finito. Vi dovete valutare che ogni 8-10 giorni c'è da ricomprare un mascara da 18,50 Ma se è per un utilizzo sporadico ogni tanto quando uscite, quando volete, allora è un buon mascara. Un attimo una cosa da valutare voi. E con questo che metto via, noi abbiamo concluso la nostra carrellata sui mascara gli ultimi dai prezzi superiore ai 10 euro ecco mettiamo poi superiore anche ai 15 euro sui 20 euro sui 20 euro ed è niente fatemi sapere voi che cosa ne pensate quali avete provato magari come siete trovate quali mi incuriosiscono perché sono tutti ancora in commercio ovviamente fatemi sapere tutto voi spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao